Officina del pilota, oggi Civic EP3 Type R Pre-styling. Pre Motore leggendario K20, 2000 aspirato, 4 cilindri in linea a 200 cavalli, VTEC. Siamo a bordo con Fabrizio il proprietario che ha Ciao. fatto, a mio avviso le giuste modifiche che vanno fatte su quest'auto ovvero assetto oh, semi-sleak eh, Toyo R88R poi ha camber kit hard race barra duomi OMP barra antirollio giapponese scarico per essere il giusto tamarro ho voluto conservare lo stato originale della macchina Oddio originale Vabbè. Eh. <ride> eh, Sì. <ride> diciamo originale, quasi originale la macchina nei primi anni 2000 quando è uscita è stata molto criticata per via del suo baricentro più alto rispetto ai modelli precedenti e soprattutto per via del fatto che esteticamente parlando aveva una linea meno accantivante Difetto a mio avviso compensato dall'incredibile accoppiata motore cambio, sembra una moto Ricordiamo anche la pubblicità Valentino Rossi che diceva, se te la ricordi Non me la ricordo Eh, dice è come guidare una moto perché a ogni fermata lui metteva fuori il piede Eh, no? è vero, è vero, è come una moto, l'erogazione del motore eh, tipica onda molto piacevole pulita ma manca un po' di coppia Confronto anche agli altri 2.000 della stessa categoria, Bravissima. se stessi anni, ha comunque più coppia e più cavalli. La macchina comunque resta, secondo me, una delle più sottovalutate, eh, attualmente almeno, anche se poi ho visto che in realtà i prezzi stanno salendo, stanno, anche di si questa. Sta, sì, si sta valutando. Hai fatto anche eh, qualche modifica estetica, che poi in realtà è semplicemente il cambio del treno di cerchi, che sono sì, Z superleggera. Ultra leggera, e opachi. Ora siamo su strade che assolutamente non sono le sue, soprattutto con... <ride> Con questo assetto si sì, è uno un yellow speed con regolazione altezza e compressione con camber plate davanti eh, su uniball quindi permette una regolazione del track day niente male di la verità e ti diverti ti mi diverto una cosa che ho ritrovato anche nell'S2000 terza, quarta che praticamente è un click sì senso, cioè, nonostante è... questa al cambio alto per la prima volta penso che uno abbia fatto una cosa del beh, genere beh sì sia. è una posizione non convenzionale sì. che però diciamo che ecco forse a livello estetico non apprezzo personalmente però quando poi ti siedi eh, dietro al volante in realtà capisci perché l'hanno messo qua È tutto a portata di mano Io non devo allungare il braccio, non devo fare niente Che sia la quinta, che sia la prima, che sia la sesta Posso mettere tutte le marce senza allungarmi troppo Ok, tutto molto bello, ma come va? Beh, Comunque non parliamo di tantissimi cavalli Sono 200 cavalli a cui va portato rispetto come per tutte le auto Però insomma ti permettono tanto, ecco Sì, sì, sì, sì. Mi piace molto l'erogazione del motore, ma questo lo diciamo in continuazione, soprattutto quando abbiamo davanti il marchio Honda. Nello sterzo in questi due o tre cambi di direzione l'ho sentito leggermente in ritardo. Non c'è un feeling subito Esatto, diretto. però penso comunque che, ecco, poi una macchina io e Matteo lo diciamo sempre per conoscere veramente una macchina la dovresti guidare Forse, 8 ore al giorno per se. almeno 3-4 giorni assolutamente altrimenti non, non puoi parlare però per quello che è il nostro piccolo test drive le prime impressioni sono queste il sound è imbarazzante diciamo questo non gli manca ah, mamma mia ragazzi <ride> e comunque adesso sono a 3.000 giri di terza in salita con l'aria condizionata e tutto quanto non sono full, full gas e la macchina sale quindi questo lamentarsi generale della mancanza di coppia è vero perché comunque bisogna essere oggettivi certo. però è comunque molto sfruttabile la macchina non ha chissà quale problematica anzi, sentiamola il cambio è fenomenale Mia ragazzi, ma che cos'è? È un bisturi! Beh, è un ancora, bisturi! Ancora i brividi nonostante cioè, ce l'ho do due anni! La prima cosa che ho notato è anche adesso in questo, diciamo, piccolo spazio. Lo sterzo mi sembra un po' troppo leggero. Diciamo che in pista con un setup diverso di pressioni si nota di meno. E diciamo con delle modifiche forse migliora. Questa è la classica macchina che ti fa dire che non servono 400 cavalli per no, divertirsi. Molti le, fa, le fanno anche turbo, soprattutto in Inghilterra per super… se devi super... andare a fare il tempo… In ok può avere anche senso ma diciamoci la verità ma quanto ti diverti con una macchina come questa stock con quindi l'affidabilità sì sì sì assolutamente ti vai a fare il tuo track day con i piccoli accorgimenti del caso che possono essere l'assetto l'irrigidimento de, della macchina del telaio e una buona gomma secondo me secondo me a livello di divertimento non ha pari, ce ne sono poche che possono darti questo tipo di emozioni con così poco. O comunque per essere nei primi anni 2000 l'avevi condizionata a congelare. Hai ah. sentito che... <ride> È un'auto uh, sfruttabile al 100%. In pista immagino che tu possa stare per gran parte del circuito full gas, assolutamente sì. Parlando di valle lunga ovviamente, è una macchina che va portata per essere capita al 100%. Assolutamente sì, si va guidata e va, va capita questa caratteristica dei, dei alti giri, essendo aspirata. Se l'avessero fatta come la GDM, quelle piccole modifiche che ho fatto sarebbero stati neanche necessarie perché al giapponese già delle barre antirollio diverse a differenziale e quarta e quinta e sesta più corta è un altro motore perché non è il K20A2 da 200 cavalli ma è il K20A che monta anche la Integra TCC è un'altra macchina Quindi... dai, esatto. <ride> e ovviamente i bravi giapponesi se la sono tenuta per loro eh beh, ma perché ovviamente. perché non ce le mandate pure a noi queste macchine noi le apprezziamo e poi dalla, dalla pre styling alla restyling che avevo anche prima Cambiano dei particolari estetici, fari, fanali, eh, paraurti, queste cose qua insomma. Anche scatola sterzo e il cambio che la restyling ha un doppio sincronizzatore in confronto a questa che è monosincronizzatore. Io adesso mentre tu parlato, mi sono un attimo sì. sciolto. <ride> <Pistola>. <ride> Ma che bella, porca miseria. Quando attacca il deck si sente eh. Considerare sempre che noi stiamo parlando di un'auto tra virgolette alla portata di chiunque, perché anche quando è uscita non aveva un costo elevatissimo. No. La fattura dell'ex proprietario che ho, la fattura, si: sì. 23.000 euro mi sembra. Con l'antifurto d'accessorio, poi andiamo a guardare, mi è venuta curiosità anche a me. Ragazzi, ma che tempi erano quando potevi andare in concessionaria e comprare nuove auto come queste? Ancora ce l'ho, ce l'ho. Dici, ti è piaciuto questo video? Molto, mi è piaciuto, sei stato bravo, la macchina è molto interessante, suona da paura. Sì, devo dire che mi ha lasciato una bella sensazione addosso, non è male. E sta a fare con quel volante male? Ah lo sai che non è per niente male? È bello leggero poi, guarda che roba! Certo che è leggero, è tutto in carbonio, c'ha anche lo sgancio rapido. Sì. Se noti, anche questo, questi sono i due volanti che monto sul Mini uno per la sera con la moglie in pelle, invece l'altro in carbonio più leggero con il grip in alcantara sempre dotato di sgancio rapido che ti permette uno di intercambiare i volanti senza problemi due che se magari cioè, pure te rubano la macchina lo sgancio e anche quello conta sono identici tra loro, questo addirittura ha montato il Claxon qui mi piacciono perché cambiano molto lo, lo stile di guida non soprattutto quello a calice tu che hai le gambe molto lunghe, esatto. come ti sei trovato? Molto molto bene perché riesco a avere il volante più vicino al petto nonostante le gambe comunque sono lunghe e bella, la, la guida è proprio più racing Bello anche il grip, sì, il diametro insomma sono giusti questo se ci fate caso invece ha il fondo piatto per una trazione anteriore secondo me è l'ideale mentre quello lì è rotondo quando uno vuole andare di traverso lo lasci e quello frrr, rotola che è una bellezza in ogni caso signori Trovate questi volanti su www.simoniresing.com. Potete utilizzare il mio codice sconto ODP15 per acquistare il volante, lo sgancio rapido e anche il clacson così. Funziona tutto, sono fighi. Vi consiglio anche di seguire Instagram di Simoni Official. E detto ciò non ci rimane altro che chiedervi un bel like. Iscrivetevi un... al canale. Per forza, siamo a 95.000. Quindi siamo arrivati, dai. Poi, un bel commento perché, insomma, vogliamo sapere cosa ne pensate. Della Civic, senz'altro, e basta, dai. Ringraziamo Fabrizio. Assolutamente sì, grazie, bello. Ciao cari. Ciao ragazzi. Ah, oh, Francesco. Ah, bello. Noi vi vogliamo bene a tutti. A dal nord, nord, dal sud, dalla da Sicilia, dalla Sardegna. Ciao. Ciao.